Oggi ci ritroviamo qua per questo nuovo video Scusate, scusate Io sono sempre che mi tocca i capelli Questi capelli mi sono cresciuti troppo ultimamente Non li sopporto più Solo che fino al matrimonio mi tocca tenerli lunghi Poi si vedrà Allora, oggi siamo qua per fare un altro video Allora, so che avevo detto che avrei fatto il video Sugli spoiler del matrimonio Però eh, non avevo voglia di fermarli Perché dovevo cercare un sacco di cose nella casa Quindi adesso farò un... un, un, un un video un po' più chill, che c'entrerà comunque col matrimonio, mettiamola così, ovvero oggi parleremo di cosa pensano i miei genitori del mio futuro marito eh, e come hanno reagito alla, alla, alla proposta di matrimonio. Stiamo parlando di... Eh, so che tipo questo video avrei dovuto farlo tipo quando ho ricevuto la proposta di matrimonio, però non importa, um, però il 10 giugno 2018 io eh, ho ricevuto la proposta di matrimonio, ho detto sì, sì perché se no non avrei parlato di matrimonio, uh, ho detto sì e quindi adesso vi racconterò un po' cosa è successo. Prima di tutto io ho fatto un video a Santorini perché mi hanno, mi ha fatto, lui mi ha fatto la proposta a Santorini in Grecia uh, e io ho fatto un vlog Uh, avevo fatto un vlog perché avevamo fatto un viaggio insieme quindi io facevo i vlog dappertutto non è stato un vlog del tipo oh, so che mi chiederà di sposarlo quindi farò un vlog no no no io ho fatto i vlog tipo anche ad Atene ho fatto il vlog a Parigi no in realtà a Parigi non l'ho fatto a Firenze, a Roma eh, insomma. Uh, però c'è qua sotto ho fatto qua una playlist riguardo al matrimonio quindi lì troverete tutti i video dove io parlo del matrimonio in generale quindi se volete dare un'occhiata se non li avete ancora visti potete andare a vederlo oggi invece parleremo di Com'è stata la proposta di matrimonio? Come hanno reggito i miei? E se i miei amano effettivamente lui o no? Um, allora, per chi um, fosse nuovo qua, buongiorno, direte ma chi è sta qua? Ma chi è sto lui? Allora, lui, lui è il nome, non è lui ma è lui, uh, giusto per, perché ogni tanto la gente si confonde uh, e non è Luis, non chiamate Luis che vi stacca la testa. E niente... Io ho conosciuto il mio ragazzo uh, nel 2016, quindi stiamo insieme da tre anni, uh, ufficialmente, a tre anni, tre anni uh, ufficialmente, um, l'ho conosciuto nel 2016 perché lavoravamo nello stesso posto uh, durante gli studi. Facevamo la stessa università, ma quell'università era così enorme che ma chi, chi puoi incontrare? Cioè, ma cosa stai dicendo? Ma che... Uh, niente, quindi l'ho conosciuto dove lavoravamo, um, è stato... Per farla breve, sì, abbiamo iniziato a uscire insieme, cioè, è stato un parto farlo, uh, cioè, uscire insieme, arrivare al momento di uscire insieme, non, non farlo, uh, sì, ok, vabbè, magari la gente manca, vabbè, vabbè. Um, quindi è stato un po' un parto, però questa è un'altra storia, quindi se volete tipo... Boh, una cosa un po' più um, piccante, no, non è vero, <ride> una cosa un po' più um, con più dettagli di come effettivamente ci siamo conosciuti, come effettivamente siamo, abbiamo cominciato a uscire insieme, magari lo farò in un altro video perché questo non si tratta di ciò. Abbiamo iniziato a uscire insieme, uh, quindi giustamente io sono arrivata in Canada nel, a fine 2015, abbiamo iniziato a uscire insieme a luglio 2016 um, e ci siamo conosciuti tipo a giugno, bon, cioè fine giugno. Um, quindi giustamente i miei genitori non hanno visto lui fino a Natale 2017 Quindi praticamente era un anno e mezzo che noi stavamo insieme Quando i miei genitori effettivamente hanno conosciuto lui Perché i miei genitori non sono mai venuti in Canada uh, Quindi sì, non sono mai venuti in Canada E lui è venuto per la prima volta in Italia nel 2017 a Natale um, Giustamente i miei genitori non parlano francese o inglese E lui non parla italiano quindi è stato un po' dura all'inizio, perché dovevo sempre fare la traduttrice um, per tutte e due, quindi ogni tanto durante cena mi toccava tipo tradurre, perché mia madre ama parla, mia madre parla sempre. Anche lui non è da poco, anche lui blattera un casino, uh, che non è una cosa tipica dei canadesi, ve lo dico. Quindi uh, mi toccava sempre tra tradurre, a un certo punto le ho detto sì, però basta, mo' devo magna. bene. Ehm... Um, quindi mia madre ha adorato lui fin da subito ma in realtà lo adoravano già dalle foto perché dicevano, cioè, oddio, oh sembra un ragazzo così carino così calmino, così tutto poi quando l'hanno conosciuto si sono innamorati perché, oh mio dio, che è educato che è oh mio dio, cioè che si offre di lavare i piatti oh mio dio cioè, vabbè, insomma, eh, suocera approved ecco, eh, quindi ero molto contenta perché giustamente, cioè, è bello quando i tuoi genitori amano il tuo ragazzo cioè, ci mancherebbe eh, hanno iniziato ad amare più lui che me ma <ride> questo non fa male assolutamente um, e niente, quindi alla fine mio padre non è una persona che parla molto quindi vi direi che mio padre non si è mai espresso su niente però su questa cosa si è espressa effettivamente ha detto lui sembra un bravo ragazzo brava queste sono state le uniche parole che mio padre mi ha detto e ho detto wow, ti prego calmati ti prego che piove dopo piove con le rane e niente, quindi abbiamo passato lui è rimasto lui è arrivato. Io sono andata in Italia nel 2016 sono andata in Italia un po' prima rispetto a lui, lui è venuto solo a Natale per quelle due settimane e mezzo. Abbiamo passato Natale, ha capito cosa significa effettivamente festeggiare il Natale all'italiana. Mi sto. Moldavo. Ehm, poi abbiamo passato a Capodanno con le amici e tutto quanto, insomma, si è divertita un botto, ha amato tanto l'Italia, ha amato il cibo perché mia madre lo faceva ingozzare di tutto. Io non ho mai visto così tanto cibo in casa mia, non ho mai, non, non sapevo neanche dell'esistenza di, di, di dieci formaggi diversi. Cioè, mia madre, tipo, aveva più cura di lui che di me. Io io, io balba, ma vabbè. Quindi um, sì, quindi alla fine i miei genitori proprio mi hanno messo lo stampino di approved, tipo Jeffree Star approved, ecco, uh, io ero molto contenta, quindi insomma così. Solo che l'unica cosa che è venuto fuori è stato, sì però tesoro, cioè, stai con un canadese, cioè dopo non torni più in Italia, rimani là in Canada, metti che ti sposi con sto Cioè, Insomma questi sono stati i discorsi che mi si preoccupavano del tempo, che se mi sposo un canadese è finita la vita perché non vedrò più la gente. E vi dico che fa ridere perché anche la mia migliore amica mi fa... Sì, però quando ho iniziato a uscire con lui nel lontano 2016, lei mi fa sì, però no, si è trovato un canadese, ma proprio un canadese si trova, ma dai, ma che cazzo, abbiamo capito che non torni più in Italia. E io ero tipo, ma no, ma che, ma che, ma che stiamo a dire, ecco, perfetto, tre anni dopo sono ancora in Italia, e eh, sono ancora in Canada. Allora, niente, um, il sole mi sta ceccando tantissimo, però cerchiamo di mandare avanti questo video ignorando il sole, ti mio. Cosa è successo? Che uh, l'estate 2018, uh, io sono andata in Italia ad aprile 2018 e lui è venuto a maggio perché lui doveva ancora finire la sua tesi e mm, finire tutti i suoi esami, io invece ho detto ciao, ciao Bey, io ho finito tutto, me ne vado in vacation, quindi sono andata in Italia anche perché c'avevo un sacco di cose da fare, quindi mi toccava andare prima poi io e lui abbiamo deciso di fare un viaggio per la fine delle nostre lauree io avevo finito la magistrale, lui aveva finito la sua triennale, quindi abbiamo deciso eh, di fare questo viaggio di fine magistrale perché abbiamo detto se non viaggiamo adesso non lo faremo mai più uh, quindi abbiamo organizzato un viaggio, siamo andati a Parigi, siamo andati a Firenze, siamo andati a Roma e siamo andati in Grecia, in Grecia abbiamo fatto Atene e Santorini um, quindi lui è arrivato a maggio Uh, siamo andati a Parigi a maggio siamo andati a Roma, a Firenze a maggio-giugno, poi a giugno siamo partiti inizio giugno uh, siamo partiti per la Grecia, abbiamo fatto Atene 4 giorni poi abbiamo fatto Santorini 5 o 6 una cosa simile e cosa è successo che uh, il 10 di giugno 2018 che è stato tre giorni prima che noi tornassimo in Italia ed era l'ultima destinazione del nostro viaggio, lui mi ha chiesto di sposarlo uh, se volete andare a vedere appunto nel video del vlog si, vedono, si vede come è avvenuto il processo perché mi ha fatto fare un gioco uh, non si vede il momento in cui me l'ha chiesto perché giustamente non, non stavo filmando uh, però si sì, uh, si vede un po' il processo prima di chiedermelo se siete curiosi Um, e niente, quindi io alla fine giustamente non me l'aspettavo um, sono stata un po' sotto shock però ho iniziato tipo boh, a mandare l'anello tipo prima, la prima persona che ho inviato l'anello è stata la mia migliore amica, l'ho inviato solo l'anello poi l'ho inviato al mio migliore amico eh, poi l'ho inviato a mia cugina, poi tipo ho provato a chiamare mia madre per dirglielo mia madre non mi ha risposto ho, ho provato ancora non mi ha risposto però a un certo punto io volevo mettere la foto su Instagram perché dei turisti ci hanno fatto la foto foto, mentre lui me l'ha chiesto, quindi questa cosa è stata bellissima, perché ho detto almeno c'ho un ricordo eff effettivamente del momento uh, quindi questi turisti sono stati carinissimi, cioè ci hanno applaudito tutti, c'è cioè, una cosa pazzesca, vabbè insomma film um, e niente, cosa è successo? Che io ho messo la foto, però avevo inviato la foto dell'anello a mia madre mia madre mi chiama e mi dice uh, sì però che cazzo significa? Cioè proprio detta così e ho detto, mamma, cioè in che senso? Cosa significa? Lui mi ha chiesto di sposarlo. E tu che hai detto? E faccio... ho, ho, ho detto sì. <ride> e mio padre no ma c'è, ma stai scherzando? Ma no, ma no, ma cosa vuol dire? No, ma... E io tipo, sono rimasta un po' di merda perché ho detto, ma in che senso? Ma mia madre, che mi ha stressato la vita dicendo, dicendomi che quando è che ha intenzioni di sposarti... Quando le dico che effettivamente mi sposo, ha reagito malissimo. E io ovviamente ci sono rimasta malissimo perché non capivo, ho detto, ma cosa è successo? Non capisco cosa è successo tra il, boh, tipo, quando è che ti sposi, come sta andando con lui e il, effettivamente mi ha chiesto di sposarlo. E lei, tipo, ma che, ma che, ma che vuol dire? E niente, io sono rimasta tipo un po' così. Ho messo giù e ho detto, non ho detto niente a lui perché non volevo, tipo, boh, che ci, rimasse, ci rimanessi male. Poi mia madre mi richiama dopo qualche ora. E mi fa, Sì, tesoro, scusami, uh, scusa, ho reagito un po' male, non capivo. Uh, son, sono stata presa da troppe emozioni. Uh, poi la gente ha visto la tua foto su Facebook, ha iniziato a chiamarmi e a farmi congratulazioni, io non capivo più niente. Io ero tipo, Sì, ok, mamma, ma un po' meno, stai tranquilla, tranquilla, sta non è successo niente, cioè, mi sposo e basta, cioè, nel senso, ti piace lui, non capisco qual è il dramma, no? Perché tuo padre mi ha detto che lui lo sapeva e non me l'ha detto. Allora io ho cominciato a ridere, gli ho detto in che senso lo sapeva? Eh, mi ha detto che lo sapeva perché lui gli ha chiesto la mano, eh, io ho detto uh, davvero? Allora sono andata a chiedere a lui, ho detto ma in che senso mio padre lo sapeva? Ah sì, ma io gli ho chiesto la mano a lui prima di chiederlo a te, io ho detto oh mio Dio che old style che sei Cioè è stato carinissimo perché ha scritto una lettera in italiano, si è fatto aiutare da un mio amico Quindi anche questo mio amico stronzo lo sapeva che lui mi avrebbe chiesto di sposarlo Uh, e l'ha letta a mio padre Mi ha detto che mio padre in quel momento si stava facendo un panino Quindi è stato tutto molto romantico uh, E alla fine quando ho smesso di leggere la lettera Mio padre ha solo detto Ok <ride> Cioè ha solo detto questo Ma dovete capire che mio padre è proprio persona di poche parole uh, Però Lui le ha chiesto la mano a mio padre Una cosa come due settimane prima che lo chiedesse a me Quindi mio padre per due settimane ha tenuto il segreto come una tomba, una cosa pazzesca, io ero sconvolta perché non ha mai cambiato atteggiamento, non ha mai cambiato niente nelle sue espressioni, nel... cioè non lo so, cioè, se io sapessi una cosa così importante sarei tipo ma sono brava a tenere i segreti, vi giuro, sono bravissima, solo che sarei molto tipo, oh my god, mio padre invece, è poker face, poker face pazzesco, e mia, mia madre quindi è stata molto gelosa del fatto che eh, mio padre lo sapesse e lei no, solo che mio padre dopo gli ha detto, io non te l'ho detto perché sapevo che tu con la tua lingua lunga le avresti detto tutto, quindi le avresti rovinato la sorpresa, e effettivamente non aveva tutti i torti, mia madre sicuramente le sarebbe scappata quindi niente, quindi diciamo che sono rimasta, all'inizio sono rimasta un po' sorpresa dalla reazione di mia madre, ma poi mia madre si è data una calmata, e niente, quindi tutta questa cosa è finita bene, giustamente, quindi tra due mesi i miei genitori finalmente vengono in Canada, vengono finalmente in Canada e vedranno per la prima volta il Canada, e vengono appunto per il matrimonio, ovviamente ci sono stati tutti dei tipo, ti sposi con un canadese cioè vivrai in Canada per sempre cioè, oh my god, ci sono stati tipo dei drammi pazzeschi in questa famiglia eh, solo che io ho detto mamma non è che se mi sposo un canadese significa che rimango in Canada per sempre perché non lo voglio fare, uh, però sì, diciamo che <ride> la sua prima reazione è, non, non è stata bella come lo, me lo aspettavo, ma allo, allo stesso tempo ho capito anche che è stata così colta di sorpresa. Non lo aspettava anche lei, che sì, diciamo così, poi ovviamente si è anche arrabbiata perché mio padre lo sapeva, lei no, e no, lei non accetta che mio padre sappia le cose prima di lei. Vabbè, niente, uh, io spero che questo video vi sia piaciuto, si è trasformato in uno story time alla fine. Vabbè, se è una story time a quanto pare, bene. Uh, niente, fatemi sapere cosa ne pensate. <ride> fatemi sapere se per caso anche voi siete sposate o siete fidanzate e se i vostri genitori effettivamente come hanno reagito. Oppure fatemi sapere se i vostri genitori amano i vostri partner. E niente, fatemi sapere mh, tutto ciò che volete, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!